Sì, nel titolo avete detto bene se volete un regalo ve lo dovete meritare allora vi spiego tutto Allora, pensavo di fare un giveaway ogni tanto mi piace fare queste cose quando ho delle cose da parte regalarle a voi perché ve lo meritate perché mi guardate perché mi sopportate però ho pensato che così um, a caso ed è fare un giveaway dove partecipa tanta gente che non guarda mai i miei video solo partecipa eh, partecipa a quei giveaway, giveaway lì Mm, solo per quella volta non mi piace rischio di dare dei premi a delle persone che sono lì per caso per partecipare e basta che non mi supportano e che non guardano i miei video. Allora, se volete un premio da me, ve lo dovete guadagnare. Semplicissimo: non c'è scadenza, non c'è niente, non c'è data, assolutamente. Io periodicamente metto da parte delle cose. E le metterò in questo bellissimo cestino che ho preso su Wish, che comunque non sembra ma è grande. Metterò da parte delle cose per voi e quando è pieno, quindi una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo al massimo, penso, penso mensilmente comunque, guardo tra i commenti ed è quelli che sono più attivi il contatto io per comunicargli ed è, che se vogliono un, un regalino da me mi devo dare un indirizzo guardo a caso a, non a caso guardo i più attivi quindi se c'è qualcuno perché ce ne sono diversi e i miei commenti che commentano sempre che sono carini che ovviamente essere iscritti è, è la base ma tra quelli che sono attivi che commentano che interagiscono nei miei video allora, ed è loro sì che si mettono a ricevere un regalino. mi Sembra carino. Non ci sono regole, semplicemente essere iscritti al mio canale e fare come avete sempre fatto. Quindi, oltre a vedere il video, un commentino. Io sono la prima, sinceramente, a guardo tantissimi video, ma difficilmente lascio commenti. Quindi guardo il video, ne guardo un altro, ne guardo un altro, ma difficilmente, a meno che non c'è qualcosa che voglio dire, difficilmente lascio commenti. E invece voglio che voi mi lasciate un commento qualunque cosa niente insulti ma qualunque cosa tanti, i miei video sono sempre a interazione quindi ci basta poco per lasciare un commento ovviamente se guardate tutti i commenti nei miei video ci sono persone che commentano davvero tutti tutti tutti tutti i video di quelle alcune le conosco personalmente e san abitano nella mia città o vicino sono amiche ciao Sofì <ride> ciao tesoro quelle sono escluse ovviamente per motivi e non è... sono persone a cui comunque tengo ma vi faccio i regali di persona quindi quelle sono escluse se no non avrebbe senso e mi sembra anche giusto per voi per il resto comunque sia basta essere iscritti interagire interagire con me per qualunque cosa tanto io vi chiedo sempre in tutti i video se la quale volete che parto a recensire se avete provato quei prodotti se vi interessa di più questo o quello se vi è piaciuto quindi una risposta c'è cioè sempre interagire tranquillamente un, com un commento siate attivi sul mio canale vi voglio attivi vi voglio, voglio che interagiate mi piace questa cosa che interagiate io metto da parte i prodotti e poi ed è, quando la busta è piena ve li, eh, vi contatto direttamente io in privato ci mettiamo d'accordo se siete interessati perché ma guarda quello vuol dire non me ne frega niente e allora niente però nel caso i più attivi riceveranno un regalo e, ovviamente giusto perché ci sono anche dei maschietti lo so nel mio canale e ovviamente guarderò se siete maschio o femmina perché se siete dei maschietti magari vi interessa però magari cose di trucco invece non vi interessa, quindi guarderò in questo caso, vi chiederò, perché se avete una fidanzata, una moglie, una madre, un'amica che è interessata, voi magari no a quei prodotti, ma eh, sapete a chi darli, fate anche un bel a qualcuno, se no, comunque sia, ed è, dato che il premio è vostro, lo siete meritato voi, guarderò delle cose maschili, tanto tranquilli, che ci sono anche tante cose maschili, io direi che ho detto tutto, e non a scadenza, quindi sempre, Siate attivi sempre perché sempre io metterò da parte ed e invece di fare metto da parte faccio i giveaway perché li faccio un po' in giro, li faccio su Facebook, su Instagram, qui invece di farli così io metto un po' da parte e poi dopo i più meritevoli ricevono i prodotti quindi ogni mese, mese e mezzo, ogni mese e mezzo più o meno sapete che carico due video a settimana quindi non c'è neanche tantissimo da stare lì tutti i giorni a commentare due video a settimana e e basta direi che ho detto tutto mi sembra un'idea carina perché è carina perché davvero ve lo mentiate voi perché, non so fare un giveaway sì, li faccio mi piacciono però vedo che se normalmente ho 15 commenti sotto il video per quel giveaway ne ho 300 perché? perché ci sono tante persone che arrivano solo per partecipare e poi spariscono e invece mi piace che siete proprio attivi anche perché siete il mio feedback quindi eh, se una cosa vi piace, se una cosa non vi piace un argomento vi interessa, un altro vi ha stufato o non vi interessa, siete voi a dirmelo se volete cose nuove se va bene come vado, se vanno altre cose, quindi siete voi il feedback di quello che faccio per sapere anche come orientarmi e quindi è giusto che siete premiati e abito anche di dare, di dare cose a persone che non mi conoscono, non mi supportano, ma sono lì solo per partecipare. Che è giusto, eh? è giustissimo, no? non è che sto a dire non lo dovete fare, è giusto. Però mi piacerebbe premiare la mia community, se capite cosa intendo. E quindi ho creato anche un video ad hoc che metterò alla fine di ogni mio video così non si può dimenticare. Voi che guardate il mio video non potete dimenticarvi di lasciare il commento perché ci sarà questa clip che magari alla fine di questo video vi lascio così la vedete anche in anteprima che vi ricordo di lasciare il commento se volete il premio. Quindi tranquilli e grazie a chi c'è sempre, mi supporta sempre, vogliamo crescere ancora di più, vogliamo supportarci ancora di più e al prossimo video e mi raccomando lasciate un commentino. Ciao! Ciao. Ehi sono qui! Ciao!